Allora, con questa oretta cercherei di chiudere su questo capitolo introduttivo che ci stiamo portando avanti, eh, sul capitolo 1, diciamo, di definizione dei sistemi informativi, in cui ritroveremo un inquadramento di molte delle cose che abbiamo già visto e ci servirà anche un po' da indice, da tassonomia, per ricominciare a conoscere i vari le varie tipologie di sistemi informativi esistenti, no? come tipologie applicative. Beh. domani invece inizierei il discorso sui casi d'uso e userei poi la seconda ora per fare un po' di qualche esercizio su questa parte quasi requisiti di case d'uso quindi tr tr tr tr tralasciando questa parte qua che poi riprendiamo la settimana prossima in modo da già orientarci verso il laboratorio allora torniamo con la mente al nostro Domanda iniziale che abbiamo iniziato la prima lezione, cioè che cos'è un sistema informativo, abbiamo visto che il sistema informativo da un lato ha un modello tecnologico, dall'altro ha un modello funzionale che in realtà è quello che abbiamo già cominciato a conoscere. I dati su cui lavora, i processi che gestisce, e oggi abbiamo cominciato a conoscere i casi d'uso, cioè le funzionalità accessibili all'utente. No? Quindi tutte queste informazioni fanno parte del cosiddetto modello funzionale del sistema informativo, cioè che cosa fa questo sistema informativo. Queste varie rappresentazioni, alla fine se vogliamo quadrarle, fanno parte di eh, una rappresentazione un po' più generale, No? più di alto livello che a volte può aiutarci a ragionare soprattutto nelle fasi iniziali eh, quando dicevamo nel, nel documento dei requisiti all'inizio devo dire che cosa fa e per chi no? questo sistema eh, una possibile rappresentazione è questa qui salto alcune parti perché mai avete già approfondito eh, la parte pratica la conosciamo già eh, una una possibile rappresentazione è quella che è identificata da questa diciamo, sigla Craso, che adesso vi, vi, vi elenco che cosa significano le varie lettere, che è un modo di rappresentare il sistema informativo nel suo complesso, cioè del, i, pro, i macro processi che vengono gestiti. Poi noi abbiamo gli activity diagram che ci fa vedere questi processi, come si sviluppano, quali sono le, sono le fasi di cui sono composti, e come dipendono un dall'altra. Ma il macro processo può essere descritto in un modo, se vogliamo, più semplice, più eh, ad alto livello, con questi cinque ingredienti. C'è cioè un processo di business che è fatto di tante attività, che sono collegate tra di loro, alla fine è una ricetta con cinque ingredienti, secondo questo modello. Il cliente, la richiesta, l'attività processo organizzativo, quindi la parte aziendale e l'uscita, da cui le, le, le iniziali di questa sigla craso con la S che è stata presa un po' così a metà della parola perché se no non veniva. Questi sono i cinque macro ingredienti che metterei sopra a un modello di processo, C'è cioè che descrive Q qual è lo scopo di quel processo poi abbiamo il modello del di processo diagram che, dice che ci può raccontare com'è è articolato no? e ehm, a volte i libri vengono rappresentati in questo modo noi abbiamo un cliente o un utente secondo se è un cliente pagante o un utente del sistema che richiede un servizio e riceve un risultato questo è poi lo scopo del sistema informativo. Fare in modo che quando qualcuno chiede una cosa, gli sia fornito un risultato. Dobbiamo solo spiegare chi è l'utente, chi è il cliente, che, che servizio ha richiesto e quindi quali dati ha associato a questa richiesta e qual è l'output che ci si attende, qual è l'uscita che da questo macro processo ci si, si attende. Questo è il punto di partenza. No? Il livello più alto a cui diciamo descrivo, più alto di così c'è solo da dire, beh c'è qualcuno che fa qualcosa, ma non è. Ciò che vediamo qua sotto è che c'è un sistema informativo che gestisce questa richiesta, che prende in carico questa richiesta e produce, e ha, sperabilmente alla fine, produce l'uscita. Qui il sistema informativo lo intendiamo ancora in senso lato, un sistema di gestione delle informazioni, non necessariamente solamente. Il sistema informatico, Il sistema informativo che è composto dal sistema informatico e da persone e da entità organizzative. Questa richiesta viene presa in carico dal sistema informativo, il quale svolgerà una serie di attività, ma su questo siamo più ferrati, lo sappiamo già modellare queste attività, come si svolgono, e queste attività possono attraversare vari livelli organizzativi all'interno dell'azienda. Possono, non è detto che lo facciano, dipende dalla portata della richiesta, del processo richiesto. Eh, e quindi qua sotto è indicato che alcune porzioni di attività sono svolte da entità organizzative diverse all'interno dell'azienda e quindi l'aspetto organizzativo dell'azienda non è indipendente dal sistema informativo, il sistema informativo è legato abbastanza, o l'insieme dei sistemi informativi sono sicuramente legati al, eh, all'organizzazione dell'azienda, per cui era eh, il terzo elemento di quella triade no? che costruire il modello del sistema informativo questo è il modello di alto livello ehm, ovviamente questi processi possono essere più o meno ampi possono diciamo così, coprire una parte più o meno vasta dello spettro aziendale organizzativo per cui qui si parla di processi monofunzione oppure interfunzionali intendo come funzione aziendale non come funzione informatica oppure addirittura interorganizzative, interorganizzazioni, sì, sì. Sì. <ride> non so come tradurle, eh, che, che eh, scavalchino i confini organizzativi dell'azienda, ecco, diciamolo con la perifasi. Eh, ad esempio, ci possono essere processi no, intra function, quindi interni a una singola funzione funzione come funzione aziendale. Quindi qui sulla, su questa tabella vediamo sulla sinistra alcune possibili funzioni aziendali, aree funzionali dell'azienda, eh, ad esempio eh, produzione, vendita e marketing, finanza e contabilità, risorse umane e all'interno di ciascuna di queste aree funzionali ci sono dei processi da gestire. Ad esempio all'interno delle risorse umane c'è il processo di eh, ricerca e assunzione di nuove persone. C'è il processo di valutazione delle prestazioni dei risultati dei, dei dipendenti attuali. C'è il processo di, eh, vabbè, qui parla di piani benefici, quindi diciamo così, piani pensionistici, piani diciamo così, di, di, eh, di, di promozione all'interno dei quali gli impiegati possono essere inseriti. Questi sono esempi di processi che sono interni alla, alla, alla funzione risorse umane, così come eh, la parte, il pagare i creditori, quindi i pagamenti, è interno alla parte di contabilità e finanza, eh, creare i, e pubblicare i bilanci, gestire i, i conti correnti oppure i contanti e cose di questo genere. Sono, ci sono molti processi che sono interni a una singola area funzionale, che è un po', eh, Giustamente l'eredità della gestione dei sistemi informativi non informatici, cioè, l'azienda riusciva a funzionare perché nelle varie aree ciascuno faceva un pezzo del lavoro, sapeva cosa doveva fare ed era autonomo e indipendente nel poterlo fare, non doveva correre per l'azienda avanti e indietro per, fare un, per prendere un pezzo di cose di qua e un pezzo di cose di là, nel senso dell'informatica era essenziale no? questa separazione delle competenze e quindi gestire i processi che potessero essere gestiti internamente dalle varie aree. Ovviamente questi sistemi informativi questo non è più obbligatorio, perché uno potrebbe avere un sistema informativo che va a pescare processi di qua e di là, come vedremo tra un secondo, ma d'altra parte, a livello anche progettuale, concettuale, conviene ancora mantenere un certo livello di separazione per alcune funzioni. E quindi in questo caso abbiamo eh, dei processi monofunzione, intrafunzionali, in cui abbiamo in questo caso la, la, la persona di un certo dipartimento, per esempio il dipartimento corporate, quindi dell'amministrazione della, dell generale, che una, una, invia una richiesta di informazione al dipartimento delle finanze e questa richiesta di informazione scatena l'avvio di un processo che è interamente contenuto all'interno della funzione finanza o finanza e contabilità come era chiamata nella, nella pagina precedente. E questa è una richiesta di preparare un report, una relazione. Questa relazione scatena una serie di attività, qui immaginatevi un activity diagram semplice o complesso a seconda dei casi, in cui vengono raccolti i dati, vengono analizzati, filtrati, raggruppati, eccetera, e poi viene generato e pubblicato un report, che poi va in uscita. Quindi, è tutto all'interno della stessa funzione anche se il richiedente ovviamente può essere esterno, cioè che scatena la funzione, può essere una richiesta interna oppure una richiesta esterna. Ma il fatto che il processo, l'attività viene svolta interna, interamente all'interno di questo dipartimento, con le risorse e le informazioni che sono di competenza di questa funzione o dipartimento, come è chiamato qua. Questo è lo stesso disegno in forma tabulare, eh, ti dà il nome del processo, management reporting, quindi creare una relazione per il management, chi è il richiedente, questa signorina qua del Dipartimento della, del punto gestionale eh, diciamo, superiore, e poi qui ci sono la richiesta, una richiesta di informazioni, l'output è un report e in mezzo ci sono le attività che sono state richieste per il completamento di questo processo e le organizzazioni, in questo caso essendo monofunzione, una sola organizzazione, una sola funzione aziendale coinvolta in questo processo. Quindi questa ci dà già una mappa, a prescindere quasi dall'attività di diagram che c'è qua dentro, ci dà una mappa della portata aziendale delle macrofunzioni che stiamo progettando. Poi una volta che ho questa, allora mi vado a chiedere, posso entrare dentro e dire va bene, so che sono qua dentro, so che sono in questo contesto, queste informazioni, ho questa richiesta, come faccio ad eseguirla. Quindi a un livello superiore più generale, che a volte ci serve per descrivere quello macro. Oppure ci possono essere dei processi interfunzionali, cioè che coinvolgono più di una funzione dell'azienda. Eh, ad esempio, quando si parla di un ordine di fornitura, c'è cioè sia la funzione eh, diciamo, eh, fornitori, sia la funzione eh, logistica, quindi devo, mi arriva un ordine da fuori o perlomeno dall'amministrazione, dal management, mi informano che è arrivato un ordine di fornitura, allora devo preparare il materiale e quindi qui devo immettere i dati, caricare i dati dell'ordine e poi eseguirlo, prepararlo, se richiede una lavorazione oppure semplicemente una... Um, un assemblaggio, un confezionamento, e poi passarlo a un'altra funzione aziendale che è quella legata alla logistica delle spedizioni, separata rispetto a quella della preparazione dell'ordine. Sono due funzioni diverse che concorrono insieme ad un processo unico, che è il processo di evasione di un ordine, quindi evasione e spedizione. Eh... La differenza dai, graficamente è semplice, nel senso che anziché essere tutto contenuto dentro una sola funzione, alcune attività sono contenute all'interno di una funzione e altre sono contenute all'interno di una funzione diversa. Sappiamo già che cosa implica. Sappiamo che questa freccia qui implica un trasferimento di informazione più esplicito e più strutturato. Perché finché trasferisco informazione tra me e me stesso è più facile. Quando comincio a trasferire informazione all'esterno può essere un dipartimento diverso, persone diverse, che hanno un modo di lavorare diverso, o parlando in termini informatici, qualora alcuni di questi processi siano automatizzati, potrebbe essere un trasferimento di dati da un sistema informativo a un altro. Poi anche che abbia un sistema informativo unico che gestisce tutto, allora è più facile, o molto più probabilmente avrò moduli o porzioni di sistemi informativi diverse che in qualche modo dovranno riuscire a comunicare che ha fatto il corso dell'anno scorso e alla metà del corso è centrato proprio su come fanno a comunicare tra di loro eh, sistemi informativi diversi, ma quest'anno il programma è cambiato. Ehm, e poi, se vogliamo, possiamo spingerci ancora più oltre a immaginare i processi a cavallo di diverse aziende, o qui sto usando il termine organizzazione per essere un pochino più generale, perché non necessariamente sono aziende. No? Eh, quando qui vediamo che, ad esempio, abbiamo un cliente che richiede l'acquisto di un libro, dove hai un'azienda che ti fa il front-end, ti offre l'interfaccia per ordinare, c'è un'azienda invece che contiene effettivamente i magazzini la libreria, gli editori e l'altra azienda invece che ti fa la spedizione ti porta bene a casa il processo copre aziende diverse e ovviamente il è facile no? il problema è che ovviamente i problemi organizzativi requisiti legali eccetera eccetera, si complicano proprio perché stiamo attraversando dei confini aziendali e non solamente più dei confini intraaziendali. Quindi questa è la, sulla portata, sull'ampiezza di questi processi, che non dipende dalla complessità del processo. Eh. Cioè, potrebbe essere un processo complicatissimo, ma interno a una funzione, o un processo estremamente lineare, tipo questo, un supply chain più banale, banale, che però coinvolge aziende diverse per come è stato organizzato. Uh, Tutti questi, questi processi poi possiamo, sappiamo che li possiamo rappresentare con Activity Diagram. Questo è un altro esempio di un Activity Diagram con il Swim Lane, questa parte di qua che conosciamo già, eh, chiaramente eh, vado avanti in modo molto leggero. Um, e le singole fasi, le singole attività possono essere riassunte. E ce ne occuperemo domani da quelli che si chiamano i casi d'uso. Questo diagramma riassume, è un diagramma riassuntivo dei casi d'uso, il progetto use case diagram. Si legge così, c'è un attore che gioca il ruolo del customer che ha accesso a questi tre casi d'uso. Caso d'uso 1 scegli il libro, caso d'uso 2 compra il libro, caso d'uso 3 verifica lo stato di avanzamento dell'ordine. Questo è il titolo del caso d'uso, poi andrà descritto. Questo diagramma lo possiamo vedere come un indice grafico di tutti i casi d'uso che sono accessibili a quel tipo di attore lì. E poi ci sono delle relazioni tra questi vari casi d'uso, ad esempio dice che il caso d'uso dell'acquisto di un libro è un'estensione di quello per la scelta del libro, cioè io posso scegliere un libro solamente per leggere la recensione, vederlo oppure dopo che l'ha fatto si estende il processo e, diventa, e si trasforma nel processo di acquisto detto in altri termini il processo di acquisto comprende al suo interno il processo di scelta un po' come dicevamo prima per la rubrica e questo include significa che all'interno di questo caso d'uso viene, viene inclusa la funzionalità di quest'altro caso d'uso che è la validazione dell'utente. Quindi l'utente non si valida, come dire, non c'è una freccia tra customer e validate user. Cioè, non è un caso d'uso significativo per l'utente quello di andare su Amazon e fare il login. <ride> Cosa vuoi fare oggi? Faccio il login. Bah. Quale obiettivo stai raggiungendo? Nessuno utile, no? A meno che non ci sia la raccolta punti che devi fare il login tutti i giorni, a volte sono queste scemenze qua. Eh, ma come parte? dello svolgimento di tutti questi casi d'uso viene incluso, è necessario richiesto il fatto che tutti ti riconosca. Quindi è una parte di attività svolta dall'utente, non è un obiettivo diretto dell'utente, ma è, diciamo così, un obiettivo indiretto importato dall'obiettivo diretto che è uno di questi tre. Quindi questo, proprio molto brevemente, poi lo riprendiamo con più calma, è, eh, è la lettura che si dà. Ovviamente dietro ciascuno di questi ci sono i processi, le activity che si svolgono per portare a termine quell'operazione. Quell allora, poi il modello concettuale, già lo conosciamo, questo è un esempio di un modello concettuale che potrebbe servire per gestire questi casi d'uso dietro i quali ci sono processi di questo genere. Questo solo per dare un'infarinatura oppure una, una, una, una vista d'insieme ai vari tipi di modelli che stiamo sviluppando. Um, vabbè, questo non c'è, scusate, un altro esempio di, di modello concettuale. Vabbè, qui sul modello funzionale siamo più ferrati, perché è quello su cui abbiamo lavorato per la maggior parte del tempo finora. Poi c'è il modello organizzativo che abbiamo visto che no, di cui non possiamo prescindere. Il no? modello organizzativo è di per sé un aspetto prettamente organizzativo gestionale no? dici che c'entra col sistema informativo e beh, è il sistema informativo che dipende dal sistema organizzativo no? al contrario non è che il sistema organizzativo dipende dal sistema informativo il sistema informativo è un servizio che viene offerto a un determinato gruppo a un determinato livello dell'organizzazione aziendale adesso non sto qua a raccontarvi perché non è il mio mestiere, le metodologie di organizzazione aziendale, le rappresentazioni e cose di questo genere. Ciò che ci interessa è capire che perché il sistema informativo ha bisogno di saperlo e poi dietro a questo si costruiscono i ruoli, si costruiscono gli attori, quali sono gli elementi organizzativi dell'azienda. L'elemento organizzativo dell'azienda è un gruppo di persone, vabbè, lui dice che sono messe insieme perché hanno uno scopo comune, poi magari non soltanto le persone, ne frega niente, ma sono di processi che queste persone gestiscono che hanno uno scopo comune e poi c'è una struttura decisionale all'interno di ogni livello organizzativo che alla fine manda avanti certi processi no, manda avanti certe operazioni certe decisioni, certi processi noi abbiamo tanti, tante rappresentazioni che voi conoscete meglio di me per poter descrivere no, i livelli organizzativi dell'azienda a partire dai più semplici organigrammi cioè dei diagrammi che sono tendenzialmente gerarchici che elencano i livelli organizzativi elencano le dipendenze relative e poi le singole risorse umane sono poi in, oh, pardon, incastrate incardinate in ciascuno di questi livelli dell'organigramma per cui ai livelli più alti abbiamo degli organigrammi che sono molto diciamo, macroscopici, molto ampi e parlano essenzialmente, lasciate perdere il fatto che non si leggano le voci, ma è per dare un'idea generale, tanto queste cose le conosciamo già tutti, eh, per dare un'idea del modello organizzativo generale dell'azienda. E questo è il livello macroscopico dell'organigramma. Ti dice quali sono le macro aree, dentro queste quattro aree le macro funzioni, quali sono le dipendenze e cose di questo genere. Qui non c'è scritto quante persone ci sono dentro ciascuno di quegli scatolotti lì. Probabilmente nel documento che comprende questa figura c'è invece scritto qual è la funzione, quali sono le funzioni svolte da ciascuno di quegli scatolotti, quali sono le responsabilità. Poi ovviamente c'è un livello micro in cui vai a prendere uno per uno questi scatolotti, no? elenchi le responsabilità, quindi vanno dettagliate, e poi elencherai anche le persone. Direi per ciascuno di queste funzioni o elementi organizzativi o livelli organizzativi metterai un responsabile e uno staff di persone che magari poi in alcuni casi anche le varie persone a quali funzioni sono deputate, in altri casi invece no, dipende poi ovviamente dal livello di granularità di queste descrizioni. Queste sono le informazioni che ci sono, che l'azienda normalmente ha, normalmente già gestisce, sono informazioni che al sistema informativo ovviamente servono, servono perché quando Tizio si collega al sistema, il fatto che lui sia eh, un carrellista oppure un addetto al ricevimento cambiano le funzioni che gli devo offrire. Oppure quando pensiamo a un processo interdipartimentale, quando un'informazione deve viaggiare da un dipartimento all'altro, vabbè noi facciamo la frecciolina, ma poi nella pratica cosa significa? Nella pratica significa che Tizio fa qualche cosa sulla sua parte di sistema, e dall'altra parte dell'azienda c'è Caio che si vede spuntare una stellina o una, un ordine o una voce che diceva adesso da questo momento in avanti sei tu che devi portare avanti questo processo. Persona diversa seduta da un posto diverso, non si parlano necessariamente le due persone, ma è il sistema che media questo trasferimento di informazioni. Il sistema deve conoscere questi aspetti organizzativi per poter gestire la l'avventamento dei processi non sarebbe necessario quasi conoscere l'organigramma se tutti i processi fossero intrafunzionali l'importante sarebbe solamente validare la persona che quella persona ha accesso a quella funzione ma poi l'eventuale trasferimento di informazioni fuori dal processo gestito se la vedono loro ma quando ho dei processi più complessi che, che diciamo attraversano l'azienda non, non posso non avere questa informazione qui in qualche, in qualche modo il sistema informativo dovrà anche gestire l'organizzazione aziendale, non gestire nel senso di deciderla, ma nel senso di rappresentarla e permettere di, di, di codificarla. Poi, come sempre, ci sono tanti modi diversi di rappresentare la stessa cosa, anziché una rappresentazione gerarchica potrò avere una rappresentazione lineare o matriciale in cui da una parte ho eh, i processi e dall'altra ho le organizzazioni che, i livelli organizzativi che se ne devono occupare. Semanticamente sono quasi tutti equivalenti queste, queste rappresentazioni l'importante è l'informazione che, che devo avere quali sono gli elementi organizzativi quali sono le funzioni quali sono le persone e poi ciascun processo come le attraversa in certo senso eh, qui fa vedere però devo ingrandirlo perché è un esempio di un processo di tentativo di modellazione di un processo reale che, fatemi vedere se riesco a dargli ancora un pochino più di spazio, eh, tanto per dire dove vanno a finire le nostre risorse, questo qua è una piccola parte, è semplificato il processo che avviene, o che avveniva perché mi pare che le ultime varianti di legge abbiano un pochino cambiato, per reclutamento di ricercatori. Cioè quando l'università, ma il Politecnico come in tutta Italia, perché il regolamento la legge è la stessa, deve assumere un nuovo ricercatore. E questo è un processo che per il momento non è informatizzato, però è un po comunque un processo che fa parte, eh, fa parte del sistema informativo del Politecnico in cui dice cioè, ci sono vari enti, vari livelli organizzativi, il dipartimento nella quale il ricercatore dovrà andare a lavorare, SAV sta per il Senato accademico, C.D.A. sta per il Consiglio di amministrazione, con il nuovo statuto i ruoli sono cambiati ma la figura non l'abbiamo ancora aggiornata. Il rettore, l'amministrazione, cioè gli uffici di amministrazione generale e la commissione di concorso. E qui dice che il Dipartimento elabora una proposta, quindi il Consiglio di Dipartimento nel suo verbale elabora una proposta, la trasmette al Senato accademico, il quale deve dare un parere sulla base dei suoi criteri. Certo, si, si, si, si riunisce circa una volta al mese, poi passa questo parere se è favorevole al Consiglio di amministrazione, il quale può provare o no a sua volta, e questo parere se è favorevole allora trasmette questo al direttore il quale mette il bando. Il fatto firma il bando che viene poi pubblicato dall'amministrazione. In realtà qui dentro c'è un percorso extra extraorganizzativo, cioè che esce dal Politecnico, che è la congruenza di questo bando con l'autorizzazione ministeriale sui, sui punti organico disponibili. Qui non è stato disegnato perché se no ci sarebbe ancora il ministero. Eh, poi qui non ci sono i candidati, ma in questa fase i candidati presentano domande, a un certo punto l'amministrazione verifica le domande, quando sono eh, ricevute tutte le domande... Alcune possono essere regolari, altre possono essere irregolari, quelle che sono irregolari diciamo così, comportano una risposta negativa del tipo non ti abbiamo messo al concorso perché, altrimenti quello che prosegue sono le domande regolari. Queste domande regolari tornano al dipartimento il quale a questo punto nomina la commissione, l'esame, non viene nominata prima della chiusura del bando ma dopo, questa commissione a sua volta viene nominata dal rettore, il Dipartimento propone, il Rettore nomina, eccetera, eccetera, no, poi va avanti ancora, la pubblicazione viene resa nota, la, la Commissione poi definisce i criteri, li pubblica, definisce i criteri di valutazione dopo le prove scritte, cioè i criteri di valutazione a priori, quindi solamente, solamente sui titoli, li pubblica, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto valuta i titoli, definisce il calendario delle prove, lo pubblica, e poi qui ci sono tutte le esecuzioni delle prove il rettore approva gli atti il dipartimento alla fine dice beh, sulla base degli atti della commissione propone di, di chiamare il primo in classifica quindi è un passaggio inutile perché se c'è una classifica che, però c'è questo passaggio e poi il rettore chiama di fare la chiamata significa essenzialmente la proposta di assunzione vera e propria questo è un processo reale eh, dove in alcuni casi abbiamo anche indicato i riferimenti legislativi, quando parlavamo prima di vincoli legali cioè questi passaggi non puoi decidere come farli, alcuni sono palesemente inutili, ma si fanno lo stesso perché alcuni cavilli di legge li prevedono. E, quindi è, è una tipologia di rappresentazione, processo al momento di tutto questo, credo che non ci sia, no, la parte di pubblicazione, invio delle domande, sì, è, è gestita dal sistema informatico. Eh, altre parti, così come la parte di pubblicazione dei, dei risultati. Il resto invece no, sono passaggi di verbali tra un ente e un altro. Questo è un po' un esempio reale no? in cui l'aspetto di processo, tutto sommato è abbastanza semplice, allineare, no? una sequenza di passi infinita, anche perché poi ciascuno di questi ha dei tempi legali minimi, nel senso tempo, per eh, tempo di pubblicazione perché l'azienda possa fare ricorso, quindi, però alla fine è molto lineare, ma vedete che attraversa l'intera organizzazione, quindi l'informazione essenziale è chi deve fare che cosa, chi sta alla palla in, in, in un determinato istante. Poi la cosa strana, ma è abbastanza all'italiana, è che tutto viene definito dalla commissione, selezione del vincitore, ma in realtà è il rettore che emana l'atto di pubblicazione. Per cui quando vedete poi gli scandali delle televisioni che vanno a interrogare il rettore e dicono ma perché lei ha fatto vincere questo? Perché lui ha firmato il decreto, ma lui in realtà non sa nulla perché c'è un lavoro di una commissione di altre persone che invece ha fatto tutto il lavoro e poi trasmette gli atti e rettore le firme. No? Così è. No? Ehm... Ok, questo per, per diciamo così, parlare dell'importanza dell dell'aspetto della organizzativo. Allora, adesso con questo in mente cosa abbiamo? Abbiamo dei modelli di riferimento in cui leggere questi sistemi informativi, compresi gli aspetti aziendali, e cominciamo a vedere un aspetto estensionale, cioè vedere una panoramica dei tipi di sistemi informativi, delle categorie di sistemi informativi che possiamo incontrare. Eh, da un lato ci piacerebbe sempre fare innovazione, quindi alzarci al mattino inventarci un sistema informativo nuovo. Dall'altro, in realtà, le aziende usano il sistema informativo per gestire i propri processi, che sono altri, magari fanno innovazione sulle suole delle scarpe, non sul sistema informativo stesso. E quindi le aziende adottano sistemi informativi che coprono già alcune funzioni aziendali che tendenzialmente sono codificate. Poi ogni azienda, come sempre, i propri processi li gestisce in modo leggermente diverso dalle altre aziende, ma in buona parte magari sono sovrapponibili. E quindi sono nate una serie di famiglie, di categorie di sistemi informativi più o meno ben delineate e quindi noi non possiamo uscire di qua senza conoscerli come sempre quando descriviamo le cose le possiamo descrivere da tanti punti di vista diversi e dal livello di astrazione o livello di dettaglio che c'è sulla sinistra quindi il livello strategico, il livello gestionale, il livello della conoscenza, il livello operativo, questi, questi livelli sono tutti presenti in azienda, ciascuno di questi livelli avrà delle necessità diverse per quanto riguarda il sistema informativo, cioè dello stesso sistema informativo, che è insomma, la gestione del personale, è, a livello operativo ci saranno degli aspetti che possono essere la presenza, l'assenza, la malattia... Eh, la promozione, il corso di formazione eccetera a livello gestionale strategico potrebbe essersi la riallocazione del personale i diciamo eh, processi di valutazione, valorizzazione eccetera eccetera, crescita, riorganizzazione dell'organigramma sono lo stesso sistema informativo lo stesso insieme di moduli software ai vari livelli ha una faccia molto diversa Beh, sulla destra c'è un esempio delle figure professionali che lavorano a questi vari livelli e che sono utenti diversi dello stesso, eh, dello stesso sistema. Eh, qui ci sono alcuni esempi di uno stesso processo visto ai vari livelli. Qui un esempio un po' ampio, una città. Una città a livello operativo è la città come viene vissuta dai cittadini, quindi il fatto che io devo pagare la tassa dei rifiuti oppure che c'è una buca nella strada davanti a me, oppure che i trasporti pubblici siano puntuali oppure no. Poi c'è il livello gestionale, no? che deve verificare i pagamenti, verificare il budget, eh, controllare l'inquinamento, quindi gestire dei processi che non sono no, l'operativo ma sono magari il management di solito di monitoraggio e, e, e indirizzo. E poi c'è il livello strategico no? che nel caso di una città è quello eh, diciamo così, dirigenziale politico che è quello che invece va a valutare a livello macroscopico tra le varie aree, tra i vari settori, eh, come siamo a livello di costi, come siamo a livello di bilancio come siamo, eh, e, e costruire e pianificare il futuro. Allora, il sistema potrebbe dover coprire questi vari livelli, che poi sono collegati tra di loro, perché quando, quando devo andare a vedere quale, quanto costano i servizi sociali, alla fine devo sapere quanto ho speso per la manutenzione delle strade, che è la somma di una serie di operazioni a livello operativo, a livello basso. Un altro esempio, nel caso di una banca, a livello operativo è gestire i conti, entrate, uscite, bonifici, eh, versamenti, prelievi, il livello direttore di banca, cosa fa? Eh, il direttore di banca va a vedere quelli che sono... Per quanto riguarda i conti positivi, tutto sommato non ha nulla da fare, se non magari andare a proporre dei prodotti finanziari nuovi. Eh, per quanto riguarda invece le situazioni di sofferenza deve andare a gestire, decidere come fare, quindi ha bisogno di un'informazione più sintetica ma più mirata in una certa direzione. Eh, a livello strategico ovviamente invece, si definiscono i vari strategie, gli obiettivi di mercato, di medio termine, di lungo termine, quali servizi spingere, cose di questo genere. Quindi, gli esempi sono molti, no? ai vari livelli, il sistema informativo, questo è il messaggio che sto cercando di riassumere, il sistema informativo ha facce molto diverse e lavora su dati con granularità molto diverse. Più sali di solito, più i dati sono aggregati, messi in prospettiva, mentre più scendi il dato relativo al singolo processo è quasi indipendente da ciò che hai fatto ieri e da ciò che farai domani, o da ciò che farai col prossimo cliente che passa. Um, un modo di descrivere la differenza tra questi vari livelli è quello di eh, usare due, due assi, due dimensioni, due variabili, che qui vengono chiamate intensità di prodotto e intensità di processo nell'informazione. Vediamolo con esempio perché si capisce meglio. Noi possiamo, questa matrice ci fa vedere Abbiamo avere combinazioni tra intensità di informazione, bassa o alta, e intensità di processo, bassa o alta. Intensità significa l'importanza e la quantità e la complessità. Eh, qui abbiamo, in basso a sinistra, una casella che ci dice che ci sono alcuni settori industriali che sono una bassa intensità di processo e una bassa intensità di, di, di, di prodotto a livello di informazione. Quindi c'è poca informazione in termini di informazione gestibile dal sistema informativo e processi molto semplici. Il manufatturiero tendenzialmente ha queste caratteristiche, i processi sono da quel punto di vista relativamente semplici. Ehm, a livello superiore qui abbiamo ad esempio delle semplici da rappresentare, non da realizzare, lo stiamo vedendo sempre dal punto di vista informativo, quindi non sto dicendo che una fatturiera è facile, sto dicendo che la sua rappresentazione è relativamente semplice, è quella tra l'altro dove i gestionali sono, i software gestionali sono più facilmente replicabili da, da, un, da, da un settore all'altro, da un'azienda all'altra, perché le tipologie di processi, grosso modo, non si somigliano abbastanza. Eh, qui ci fa l'esempio invece dell'industria editoriale. L'industria editoriale ha dei processi di nuovo relativamente semplici, raccolgo, modifico, stampo e distribuisco, cose di questo genere, ma l'informazione di intensità di informazione nel prodotto è maggiore. No? L'informazione del prodotto, del libro, della, della rivista è fatta di informazione, quindi l'intensità di informazione in questo caso è maggiore. Mentre invece un, un oggetto fisico, meccanico ad esempio, ha un'intensità di informazione minore. Poi ci sono invece i processi ad alta intensità... Eh, di processo no? altri là di processo quindi processi molto complessi da gestire ma magari di nuovo poca informazione o informazione relativamente meno intensa meno complessa oppure processi che sono più vicini alla gestione della conoscenza no? processi che gestiscono in modo complesso informazioni molto articolate vabbè la formazione la, la gestione della conoscenza stessa la medicina, gli ospedali ma anche, ma anche tutto sommato meno, al, pensiamo alle compagnie di assicurazioni dove effettivamente le informazioni che devono gestire sono tantissime, i processi in cui sono coinvolte, pensate agli aspetti statistici eh, che legano poi i premi, le polizze, eccetera, eh, sono anche questi molto complessi. Quindi abbiamo questi vari scenari. Um, e questo un po' ci aiuta a descrivere qual è la complessità del sistema informativo visto a livello operativo. A livello operativo puoi avere qualcosa di relativamente semplice, un gestore di workflow che gestisce il manufatturiero, gestisce la linea di produzione, è una cosa invece molto più complessa se vuoi catturare nel sistema informativo molti dei processi di questi, eh, di questi settori industriali che sono elencati qua in alto a destra. livello operativo. A livello di gestione è relativamente più semplice, i processi sono, non direi più semplici, ma la parte che è informatizzabile, che è catturabile dal sistema informativo è più semplice, perché poi molto a livello decisionale, lo dice la parola stessa, le, ciò che conta sono le decisioni che vengono prese. No? Se il management funziona... È il valore del manager che fa sì che le direzioni, le, pre, scel le scelte fatte di direzioni prese siano valide. Ciò che deve fare il sistema informativo a questi livelli, quindi la faccia vista del sistema informativo, deve fornire informazioni. Fornire informazioni su ciò che sta succedendo, e eventualmente magari anche delle proiezioni, e dare la possibilità di modificare dei processi. No? Quindi, eh, a livello decisionale devo definire gli obiettivi e avere uno strumento che mi permette di analizzare i risultati che sto ottenendo ed eventualmente proporre delle azioni correttive. Non vado a intervenire nel, a livello operativo, ma vado a dare delle linee affinché a livello operativo si comporti in di modo diverso. Ma devo avere i dati, ma devo avere informazioni, devo sapere cosa sta succedendo. Non c'è gestione senza controllo. Se non ho informazioni... No, non posso far nulla se non sperare eh. quindi il sistema informativo deve avere questo tipo di funzionalità, principalmente mettere a disposizione degli indicatori attraverso cui il livello di management possa prendere decisioni e, eh, ad esempio attraverso il calcolo no, qui, qui fa vedere delle, delle tabelle riassuntive di tipo finanziario anzi di tipo economico eh, col calcolo dei, del, anche di informazione L'informazione più preziosa non è mai quella di dettaglio, ma è quella aggregata, il calcolo di indici, indicatori, eh, informazione aggregata, informazioni derivate, informazioni connesse, che mettono insieme le cose e ti permettono di avere in, diciamo così, un'informazione più asciutta, più sintetica, il quadro di insieme delle cose, che poi ovviamente va sempre interpretato, eh? perché dei numeri, decidere solamente sui basi dei numeri si rischia come fanno spesso di fare politica con Excel, che è molto rischioso. Ehm... Quindi la differenza tra livello operativo e livello di management è proprio una tipologia di utilizzo. A livello operativo c'è un uso continuo, cioè ogni volta che c'è una cosa da fare ci vuole un'operazione, un'interazione col sistema informativo. A livello di management invece è più una, una, dovrebbe essere più un'operazione di monitoraggio, che può anche essere fatta in modo periodico, non necessariamente dopo ogni singolo cliente che è uscito, no? anche se qualcuno, qualche manager particolarmente Curioso tende ad andare a vedere un po' troppo no, eh, finemente ciò che succede. E mentre a livello operativo l'informazione tende a essere molto semplice, perché è l'informazione che mi serve per eseguire questa funzione, per portare a termine questa funzione, e di solito è l'informazione corrente, cioè istantanea, dato informazioni fresche, ciò che sta succedendo adesso, ciò che vuole adesso, qual è la richiesta di stamattina. Eh? Però è semplice, perché è limitata a quel tipo di processo che deve essere gestito. È funzionale all'esecuzione dell'operazione, a al livello operativo appunto. A livello di management invece l'informazione è quantitativamente minore, perché sono degli indicatori aggregati, tengono conto della storia, eccetera, e quindi ti danno dei dati più sintetici. Ma è molto più complessa. Da leggere, da decodificare, rappresenta in modo sintetico una realtà più complessa però ci sono meno numeri, meno dati, meno operazioni da gestire, non è quasi mai istantanea, non serve quasi mai saperla al, al, al secondo corrente, serve saperla alla settimana, al mese, al trimestre, al semestre senza, e, e analisi di questo genere. Anche se alcuni sistemi informativi adesso stanno cominciando a spingere anche sull'informazione in real time, anche a livello di management, in alcuni tipi di applicazioni, pensiamo, pensiamo alla finanza, è importante anche quello, oppure al discorso del coinvolgimento degli utenti, del spagnolo energetico, ci sono dei, dei, dei domini in cui è importante anche questo. Poi c'è il livello ancora superiore, fatemi dire che non sempre c'è, non tutti i sistemi informativi arrivano fino a quel livello, che è quello delle strategie, che non è più un management basato su obiettivi e sull'implementazione di questi obiettivi, ma è proprio sulla ridefinizione no, delle attività, delle strategie, della eh, convenienza ad andare in alcune direzioni piuttosto che in altre, nell'analizzare il proprio andamento rispetto a quello dei concorrenti, rispetto a quello del mercato e quindi un'analisi di insiemi di dati molto ampi, c'è molta statistica in questi sistemi e c'è molto lavorare su raccogliere dati per diciamo così, confezionare dei trend, degli andamenti, delle previsioni, dei confronti e cose di questo genere. Quindi sono strumenti molto specifici che ti permettono di fare delle analisi comparative di tendenze, di andamenti, di proiezioni, che poi possono permetterti non tanto di prendere delle decisioni a livello di aggiustamento dell'obiettivo, ma proprio a livello di ridefinizione della strategia aziendale è anche applicabile solamente ad alcuni tipi di aziende che abbiano una produzione più strutturata, sulla base delle quali si possono estrarre questi dati storici e confrontare con altri e valutare. Eh, in alcuni casi, ad esempio, si può fare l'analisi dell'utenza, pensate a quasi tutte le attività che siano prevalentemente erogate in modo online, eh, è molto più facile farlo rispetto agli altri casi, in cui so, posso vedere chi sono i miei clienti, cosa fanno, come si muovono, quando vengono, quanto comprano, eccetera, eccetera. Eh, il cosiddetto click stream, cioè ogni sito di fatto ra raccoglie in un unico database enorme l'elenco di tutti i click che tutti gli utenti hanno fatto sul loro sito. E poi bisogna analizzare questa roba per capire cosa stanno facendo davvero gli utenti, se è lo stesso che torna tre volte al giorno perché è compulsivo, maniaco, oppure eh, sono utenti diversi, eh, perché arrivano, da dove arrivano, se diciamo, il discorso della promozione della pubblicità è servito a qualcosa oppure no, perché ha portato nuovi utenti, analisi di questi utenti, nel caso lo il muro, questo li chiamano analytics, cioè andare ad analizzare a livello aggregato statistico dei trend che possono essere trend, vado qual è il trend di questo mese rispetto a quello precedente sapendo che in mezzo ho fatto una campagna di promozione qual è stato l'effetto, qual è stato il delta del no. comportamento degli utenti rispetto a prima sono analisi di questo genere okay. se, non, se non sto parlando di un'applicazione un online se le cose le posso fare è più complicato andare a intercettare gli utenti ci sono gli strumenti vecchi come la nonna l'intervista telefonica e cose di questo genere che però chiaramente danno un errore statistico molto più ampio perché non vanno a intercettare tutto ma vanno a campione a campione e poi funziona poi anche di cosa ti rispondono le persone, in modo, in quanto, ve, quanto in modo veritiero ti rispondono le persone, mentre invece se lui ha cliccato lì, ha cliccato, e lo so io, non è che deve dirmelo lui. Oppure il discorso dell'analisi del prodotto, di come stanno andando avanti i prodotti, quanto vendono, chi li usa, quanto si rompono, quali sono i ritorni, quali sono i costi, eccetera, eccetera. L'analisi delle prestazioni, i cosiddetti cruscotti, ecco si fa tanto parlare adesso di cruscotti, no? Anche adesso sentivo l'altro giorno le smart city hanno tutte un loro cruscotto, no? il dashboard, no? belle parole, no? eh, in cui si raccolgono degli indicatori principali, indicatori di processo, indicatori di performance, che diciamo così, sono un elemento di trasparenza perché ti fanno vedere, fanno vedere agli interessati quindi al management strategico o nel caso della smart city ai cittadini in tempo quasi reale che cosa sta succedendo altre volte cioè, molto spesso rischiano di essere un po' un'illusione nel senso che quando c'è un dato che gli dice qualità dell'aria 70% e ieri era 69% ma sotto casa mia no? e quando poi Diciamo Se sintetizzi troppo, rischi poi di perdere la comprensione dei fenomeni e quindi poi il modo di agire per migliorarli, no? Però fa tanto bello avere questi cuscotti in cui sembra di avere sotto controllo tutto. Poi sono sempre molto colorati, a eh, questo aiuto. Eh, a livello strategico i volumi di dati sono enormi. E quindi anche dal punto di vista tecnologico i sistemi informativi sono separati, diversi. Perché devono gestire delle analisi di dati storici. Mm. Eh, qui si sta dicendo, ad esempio, un operatore telefonico ha più di 10 milioni di utenti. E 10 milioni di utenti che usano il telefono più volte al giorno, per tutti i giorni dell'anno, potete immaginare quanti miliardi di informazioni, eh? e quindi chi deve spiare, quanti record deve andarsi a squulciare, eh, per andare a fare dell'analisi, no? non è di cretina, la durata media di una telefonata. Per decidere una cosa semplice, qual è il costo dello scatto della risposta? Eh, il costo dello scatto della risposta di una telefonata dipende dalla, dalla, dalla durata media della telefonata, no? perché il, diciamo, il ricavo medio è uguale al scatto della risposta più costo al minuto moltiplicato per la durata, Quindi è semplice, è, così. è un modello molto banale però se non ho quel dato, e quel dato per averlo devo analizzare miliardi, miliardi, non milioni, di chiamate. Poi magari segmentandole, no? E tra, i, tra i teenager, tra i persone di media età, gli anziani, nord, sud e centro, chi ha il contratto personale, chi ha il contratto aziendale, perché poi... E quindi sono, sono questi sistemi informativi che sono in grado di fornirci, estrarci informazioni da moli anche esterminati di transazioni, ciascuna delle quali non ci dice nulla, ogni singolo dato, singolo, da sola non mi serve a niente, a meno che sia da due capi di Stato, ma, eh, alt alt alt altrimenti che, sia, che quella che è stata fatta è durito, non mi serve. L'aggregato di queste cose può essere analizzato e invece mi può fornire delle informazioni strategiche. Mi può dire che la mia utenza... 10 milioni di persone stanno cambiando abitudini prima me ne accorgo, prima di ascoltare la mia offerta e se non me ne accorgo prima io o qualcun altro sicuramente se ne accorcio, no? che alcune abitudini stanno cambiando per dirne una se tu sentivi parlare di operatori telefonici 5-6 anni fa dicevano, il futuro del nostro profitto è la messaggistica No? gli sms infatti costano un'enormità costavano e continuano a costare un'enormità fino a quando non è arrivato qualcun altro che ha detto ma guarda che avendo internet puoi messaggiare gratis no? allora hanno detto ma magari forse se, se diamo i messaggi gratis facciamo pagare internet di più ci guadagniamo di più eh? però se ne sono accorti con, con un certo ritardo no? in un certo senso perché eh, nel frattempo era un modello che non stavano monitorando attentamente e qualcun altro ha, ha avuto l'opportunità uh, di infilarsi in uno spazio che era rimasto scoperto eh, vabbè qui cominciano a esserci alcune sigle ma ogni libro che aprite le chiama in modo leggermente diverso ma eh, poiché parliamo di astronomia facciamo farci un po' del male. In questi discorsi che abbiamo fatto generali, in ogni casella, funzione aziendale, livello dell'azienda, in ogni casella c'è un tipo di sistema informativo diverso, che ha le sue funzionalità, ha i suoi scopi, sistemi di gestione dell'informazione, sistemi di supporto alle decisioni esecutive, sistemi di supporto alle De, eh, le decisioni, gestione dell'informazione, sistemi di office automation, sistemi di transaction processing, questo è il livello più basso, esecuzione, elaborazione delle transazioni delle singole operazioni. Questi sono i alcuni dei vari livelli, alcune delle sigle con cui vengono chiamate, non mettetevi a studiare questi nomi o queste sigle, perché altrimenti eh, prima che siamo arrivati alla fine ci esplode la memoria possibile per le sigle, no? Questa figura, che andiamo a riprendere la prossima volta, ci dà un, una vista d'insieme di quelli che potrebbero essere i tipi di sistemi informativi, alcuni banali, altri complessi, delle varie categorie principali che erano elencate, vedete che sulla sinistra c'è lo stesso elenco dei nomi che avevamo sulle slide precedenti. E poi lì dentro dovremmo andare a capire che cosa fanno poi questi sistemi informativi prendendoli a macro gruppi principali e chiudiamo domani alle 11.30.